Allora, sono all'interno del mio account in test Come entro, come faccio il login qui eh, o, mh, al secondo, dopo il secondo slash appare la scritta dashboard perché sono proprio nel mio dashboard e voglio gestire eh, la visibilità di una delle mie lezioni, della lezione su Oscar Wilde. Allora, io apro la lezione. Eccola qua. A questo punto clicco su Share e si aprirà una finestra. E qui ho tre possibilità. Adesso sono nella scheda Share, come si vede, da dove posso praticamente copiare il link da dare ai miei studenti, però posso fare altre cose molto interessanti. Per esempio, posso gestire la privacy da qua. In questo momento la mia lezione è pubblica, mi va anche bene che sia pubblica, ma mettiamo che io abbia trovato delle risorse coperte da copyright che voglio usare in modo non pubblico con la mia classe, non faccio altro che selezionare eh, chi può vedere queste lezioni, solo le persone che hanno il link i miei studenti. Eh, quali risorse possono essere copiate da questa lezione? Ovviamente di solito si lavora con risorse co protette dal copyright naturalmente all'interno della classe, però per sicurezza io, io metto non, tanto i miei studenti possono accedere tramite il link che io avrò mandato loro, possono accedere alle mie risorse e, e consultarle dalla rete. Eh, se poi voglio ehm, che un altro, se poi sto facendo un progetto insieme a qualche altro docente e quindi voglio gestire eh, una lezione a quattro o sei mani, quello che serve, posso cliccare su Collaborate eh, mh, e creare dei collaboratori che hanno praticamente le stesse, mh, gli stessi permessi che ho io. Eh, posso aggiungere l'email di un collaboratore oppure posso semplicemente mandare loro un link eh, credo che il modo più interessante per usare questa possibilità di collaborazione stia proprio nel fatto di utilizzarlo con i propri studenti e renderli dei creatori al, al pari mio insomma Benissimo, allora qua una volta prese le mie decisioni chiudo, per tornare alla mia dashboard devo semplicemente cliccare sul, eh, sul brand test stitch, cioè, quindi io clicco, come vedete la, la, il browser sta lavorando ed ecco che sono tornata indietro, ecco qua, grazie per l'attenzione.